Qual è il limite del contante per vendere oro? Io sono Davide Campomaggiore, sono il titolare di Oroetic, da oltre dieci anni mi occupo di metalli preziosi. Con la mia catena di comproro Oroetic sono divenuto famoso ai medi italiani per il grande lavoro a tutela e supporto dei clienti. Se stai valutando di vendere il tuo oro è perché probabilmente sei attratto dall'alta quotazione che l'oro ha in questo momento in borsa. Hai dell'oro inutilizzato a casa e vorresti appunto trasformarlo in denaro per farne qualcos'altro non necessariamente perché ne hai bisogno ma perché è proprio un'ottima operazione commerciale da fare in questo momento. Ma la domanda che ti sarei posto è quanti soldi possono darmi in contanti? Quanto posso mettermi in tasca subito? Nonostante in questo momento in cui sto registrando il video il limite all'uso del contante è di 2000 euro doveva essere abbassato a 1000 ma lo hanno mantenuto a 2000 fino al 2023 per quanto riguarda la vendita di oro il limite del, contanto, del contante è 499 euro quindi non si possono dare in contanti cifre superiori ai 500 euro questo dal decreto legislativo del 2017. Quindi quanti soldi in contanti potrei prendere fino a 500 euro 499 per la precisione puoi metterteli in tasca in contanti il resto deve essere pagato tramite strumenti tracciabili quindi bonifico bancario o assegno può essere fatto assolutamente pagamento misto 500 euro in contanti più la differenza di bonifico o assegno oppure ricevere tutto tramite bonifico o assegno domanda molto frequente. Posso vendere 500 euro al giorno? Io divido il mio oro affinché possa ricevere 500 euro ogni giorno. La risposta è no, perché il decreto legislativo ci dice che non possono essere fatte vendite cumulative a distanza di poco tempo. Viene considerata un'unica operazione che è stata frazionata. Quindi non puoi splittare, dividere la tua quantità di oro di 500 euro in 500 euro tutti i giorni perché verrebbe considerata comunque come un'unica operazione. Devi passare quantomeno almeno una settimana tra una vendita e l'altra ciò che ti consiglio fare è che se vuoi ottenere più denaro contante di andare con un tuo familiare e registrare l'operazione in due così potrai ottenere 500 euro per uno purché ovviamente l'oro sia di tua proprietà e sia assolutamente di lecita provenienza e non abbia nulla di cui temere. Questo è chiaro di fida ovviamente nel modo più assoluto di chi vuole pagarti tutto in contanti anche sopra i 500 euro. Questo perché sta compiendo un'operazione non regolare, non ha alcun modo lui di registrare quell'operazione per l'importo che ti ha dato e quindi sta operando illegalmente e di conseguenza anche tu. Un altro punto davvero importante è che dopo la vendita devi ottenere una ricevuta indietro. Quindi Conclusa la vendita devi ottenere una ricevuta che potrai conservare come prova della vendita che hai appena effettuato in caso di eventuali controlli. Se vuoi saperne di più visita il sito vendereorosato.com, dove troverai un blog ricco di articoli e contenuti davvero interessanti sul mondo aureo. Eh, oppure vieni a trovarci in uno dei nostri negozi che troverai sempre sul sito ma prima di venire al negozio visita il sito offertaoroetic.it dove troverai 4 bonus a te riservati che stai guardando questo video e potrai così vendere il tuo oro presso un negozio Oroetic a condizioni davvero vantaggiose grazie e a presto